Avete sentito parlare in questi giorni a Milano, eh, si sta procedendo con il taglio di alberi per far posto diciamo, a, a quelli che dovrebbero essere le posizioni del cantiere della metropolitana 4. No? Noi abbiamo avuto modo in tutti i consigli di zona di segnalare eh, si sta calcando la mano, senza, con, con non proprio si sta andando al taglio selvaggio di tutti gli alberi che avranno a che fare con la M4. Due consigli fa abbiamo parlato di bilancio partecipativo. No? e Credo che anche tutta la campagna elettorale di Pisapia nel 2011 fu sulla collaborazione, sulla condivisione. In pratica, con gli abitanti del posto, volevo far osservare che non è stato condiviso nulla. Abbiamo anche raccolto delle firme, risultato che la maggior parte delle persone non era informata sull'impatto che avrebbe avuto l'M4. Ovviamente a tutti piace l'M4, però. Uh, sapere che per i prossimi vent'anni in chilometri e chilometri di viali non ci saranno più alberi lascia un po' pensare insomma, quello che sarà la qualità di vita proprio del cittadino nei prossimi anni. Comunque, su questo impatto, quindi si è avuto un po' il modo anche di informarsi su varie procedure, di anche, perché noi come cittadini dovremmo anche avere una sensibilità nei confronti del verde, no? è un verde urbano, sì, è, è, è molto importante. E in pratica, proprio nelle vicinanze dell'abitazione della Loconsolo, ho visto che stanno tagliando un albero e probabilmente perché è malato, però ho visto. Uh, insomma, i tronchi lasciati lì sul terreno nudo. Allora, uh, questa segnalazione perché parte? Non per non far tagliare l'albero che è malato, siccome, siccome non so che è malattia, gliel'ho chiesto all'albero ma non me l'ha detto, nel senso, ho visto i tronchi tagliati. Siccome insomma, tra eh, le varie malattie si dice ci sia il cancro colorato, no? che sia appunto, molto infettivo, nel in momento in cui si taglia una pianta si devono prendere delle precauzioni, e insomma, fatto, la precauzione che bisogna prendere è mettere un telo sotto in modo da evitare che le spore eh, si deposino sul terreno. E ho visto che però in quel luogo ci sono i tronchi ma non c'è nessun telo. Domani devono procedere al completamento del taglio del primo albero, e taglieranno anche il secondo per cui il Presidente o il, vabbè, il Presidente della Commissione Ambiente non c'è, non so chi è il Vice se ah, ecco Viganò quindi se... no ma il problema è può anche farli tagliare tutti però faccia prendere le precauzioni perché in modo che non si ammalino almeno quelli che non sono ammalati cioè quelli che sono ammalati ok devono essere tagliati però evitiamo che la malattia si diffonda tutto qui, grazie